Allora, eh, sì, abbiamo potuto insomma visionare anche un po' più di, di calma, di tranquillità, visto insomma le modalità a distanza, anche gli, gli emendamenti che poi erano stati insomma molte discussioni poi durante anche le commissioni eh, emergono e quindi è anche giusto eh, come dire, dare una continuità al lavoro e da questo punto di vista voglio lasciare a verbale questa cosa. Allora, Sicuramente c'è la necessità che le, mh, noi abbiamo già approvato un po' di tempo fa una delibera che prevede eh, la reingegnerizzazione della sezione partecipa e, e questo quindi sulla, anche come pubblicazione sul portale istituzionale. Quindi <coughs> questa cosa va assolutamente attuata e rinforzata e quindi nella discussione che poi ci sarà nel bilancio e sul DUP. Eh, io stesso, ma anche insomma, con gli altri colleghi, eh, si cerca di andare anche in continuità con questa richiesta che eh, ci possa essere la, la pubblicazione poi effettivamente sull'home page ecco, istituzionale eh, del, del, della, della sezione partecipa e quindi per consentire effettivamente in modo molto semplice alla cittadinanza di accedere poi a questa sezione, quindi così da poterne facilitare l'utilizzo sembra una cosa assolutamente ragionevole che assolutamente come ho detto va in linea anche con altri atti che insomma abbiamo approvato quindi assolutamente senza alcun tipo di problema quindi seguirà poi non oggi ma nell'ambito nell della discussione del, del bilancio di previsione o del DUP un atto per eh, avviare anche questo tipo di, di attività e quindi sono abbastanza soddisfatto del, del fatto che comunque questa sia un, una delibera che trova anche ecco ma una, una partecipazione, una sinergia che ci consente poi di approvarla con una certa forza perché comunque è uno strumento che esiste come già detto in Unione Europea, altri istituti addirittura ecco, ehm, il Parlamento italiano oggi prevede le petizioni inviate via mail noi oggi insomma, stiamo facendo una, una, un grande passo in avanti da questo punto di vista e credo che potrà beneficiarne sicuramente tutta la eh, cittadinanza eh, grazie